Ai lati hanno degli speroni dove praticamente tu con le scarpe, soprattutto in gomma, comunque scarpe protettive, riesci a fare forza e a tenerti puntato. Siccome che questa qui è biammortizzata c'è la possibilità di bloccare e sbloccare, così è bloccato e così è sbloccato. Praticamente, tu arriva giù la bicicletta così non ci va sì, l'ammortizzatore davanti che è questo è uno, sono ad aria l'ammortizzatore è così, va giù questa qui è la pompetta che sarà poi tutto all'interno delle borse per essere sicuro, per rimango rimango a piedi e queste cose qui ecco che l'ha fatto tutto a mano e tutta in waterproof e intrilaminato una cosa fantastica questa qui è una ragazza signora di glorizio, veramente da quelle parti lì veramente una cosa stratosferica incollata a mano all'interno era una cosa galleggia insomma, ho, ho leggerito la bicicletta 16 kg insomma vuota secca